Piove vita, gli ideali, le passioni, gli appuntamenti, le ambizioni, le abitudini, nelle tue mani si sbriciolano come biscotti andati a male, come neve che pioggia cancella per farsi prato. Colletta, cappello, inizio dal cappello, Racco raccoglierò spiccioli degli attimi di chi merita il mio spettacolo d'amore serbatoi hai fatto il pieno di me passi ora al prossimo distributore di tempo per far giocare la tua noia hai prosciugato le mie riserve senza macchiarti l'anima senza compromettere la tua esistenza futura il mio oggi per il tuo domani il titolo sei tu quando tra te il cuore c'è una montagna trasformati in aquila Da lassù, persino la scuola ti guarderà dal basso <coughs> Anima dolce e forte Mi fa piangere la naturalezza che hai nel sussurrarmi la tua malattia e non lo fai per te Tu ami che sorda dal tuo male perché nega di vedersi in te per lui non esisti sei un errore di natura e io piango tu ami che odia il tuo stato tu non sei malata sei qui per curarmi la cecità del cuore dolcezze da lì ho capito che tutto doveva ancora accadere la vita appena gli inizi dare corpo a quest'ombra casa a quest'anima al caldo delle parole sostanza quando avrà bisogno di me la vita saprà dove trovarmi ora per favore fammi fare l'amore superpoteri 48 ore le giornate degli innamorati 24 per il mondo 24 per loro stessi Essere Allo scrittore basta un lettore Alla terra una stella All'amore un amore Chi vince Avvicinarsi e allontanarsi continuo Ping pong tra pubblico e privato Indovina chi è la pallina Ecologia Il messaggio nella bottiglia si è rotto le palle Testuali parole Ci sarà un motivo se non risponde al telefono Non desidero un motivo Non desidero Te comunque Te bocchetto Soldi Più ne hai, più ne devi avere Equilibrio precario. Un giorno capirò l'assurdità delle, delle divisioni. L'idea si reggerà su un filo già esistente. Ci separa un sonno leggero, drogato a piccole dosi di suoni, immagini e previsioni. Grazie.